Allora abbiamo abbandonato, abbiamo abbandonato la strada principale delle, dei fuoristrada che ci portano dalle cascate del Marmarico a Bivongi alla curva con la terra rossa dove abbiamo trovato uno strettissimo sentiero e stiamo scendendo giù verso la centrale idroelettrica Marmarico che ancora alla tenera età di 25 anni ci manca da vedere, è un po' il sentiero scivoloso perché non ha la scarpa perché è pieno di foglie e le foglie come si sanno fanno scivolare però speriamo che ci riusciremo ad avvicinare a breve poi dovremo risalire e ritorneremo a Bevongi segnando il tracciato dei del, del, del, del fuoristrada che mi manca pure quello anche se però Giuseppe e io vorremmo fare il tracciato che ancora non conosciamo dalla fiumara, quindi nei pressi delle cascate del marmarico fino ai bagni di guida guardate che bei sentieri ma tu preferisci risalire questa pista scivolosa? Voglio vedere, per con vediamo come diamo lato sentiero, perché è vero che la pista è scivolosa, ma intanto il in salito è diverso. E secondo, quando arriviamo qui, scusate qui. Secondo fa... te, di là o di qua?